Signore e signori, l'ora dei cowboy! Per quasi tre anni ho suonato il piano in un saloon a Snake City, la città più brutale del West. C'erano dei clienti davvero cattivi. Salute, Rolf! Salute, signorina Kitty! Sì, era gente tosta! Pensavo di averne viste di tutti i colori Avevo visto i fratelli Clinton, i fratelli Younger e i fratelli James Per non parlare degli Osmond Ma quando Kit Fozzi venne in città capì che non avevo visto niente Va bene, fermi dove siete, tutti giù per terra Cosa desidera? Tutti giù per terra, ho detto. Questa è una robinia. Sei confuso, ragazzo. Controlla, quelle non sono pistole, sono cetrioli. <ride> Attenzione, gente. È appena arrivato il cetriolo più veloce dal West. Ce <ride> l'hai un porto d'armi per quei cetrioli? <ride> Se ti colpiscono con un cetriolo, ti vengono le scottature da aglio. <ride> Va bene, lo avete voluto voi. Scusa, non sapevo che i cetrioli fossero carichi. Ecco il malloppo. Fermo dove sei, Kid. Ti tengo sotto tiro. Metti giù i cetrioli. Ok. Con te non mi servono le pistole. Ti batterò col coltello. Vuoi smetterla con gli ortaggi? Uh, Ehi, hey, non avresti dovuto farlo. Sono un orso disperato, pronto a fare delle masse disperate. Oh, no! Tranquilli, è una mela! Ora non dirmi che... Sì, la miccia è accesa. La miccia è accesa. <ride> <SILENCIO YEN S. SILENCIO> è così che è andata quando Kid Fozzi arrivò in città. ]isaacerà. Per questo ho sempre pensato che i Muppet fossero un po' strani. Cioè, qual è il motivo? È che si divertono con le esplosioni. Già, proprio così. L'esplosione wow. non fa ridere. <SILENCIO> Anche se in alcuni casi è buffissimo. <ride>